responsabile del centro di piacere di lavorare della fondazione di Bagno, quando abbiamo fatto l'incontro, l'ultima volta che ci siamo visti qui, che era un incontro diciamo, con un consiglio di amministrazione allargato, abbiamo ognuno di noi ha illustrato diciamo, il proprio programma di lavoro e quello che mi ha colpito diciamo, della, della tua presentazione l'altra volta, e guarda adesso i tre punti, è proprio questa puntualità nelle parole, cioè nell'esprimere un, un concetto, che è quello che adesso ci dirai, che cos'è eh, diciamo, il centro, e il piacere di lavorare, che tu eh, lo incardinavi attraverso una sorta di elenco, di decalogo, di parole chiave. Grazie, è così. Grazie per essere qui. Io qui ci sono sempre volentieri, ho una certa familiarità con la fondazione di Bagno, solo per biografia personale ma anche familiare eh, prima Cesare diceva su cioè, interessantissimo intervento che non tutti i fondi sono accettati no non è che voi l'avete accettato già pizzo lo venne a prendere proprio da casa <ride> diciamo, no. diciamo quasi violentemente lo ricordo benissimo quel giorno, mio padre è stato un grande fotografo e noi tenevamo queste, questi 9.000 scanti eh, molto prematuramente in età molto giovane e noi tenevamo questi 9.000 scatti, effettivamente in casa non sapevamo manco che farceli se non di tanto guardarceli e un giorno Gianvito insomma, mi chiamò e disse senti tu non li devi tenere più a casa me li devi dare a me io dissi capendo l'importanza e anche l'onore che assegnava a papà e dalla mia famiglia dovevo cercare di convincere mia madre e anche mio fratello eh, che è un conservatore e non fu facile un giorno si presentò a casa e se ne andò con le negativi eh, però è stata la scelta giusta eh, in ragione di questa familiarità poi un giorno io penso a da sempre dall'università i corsi di specializzazione che ho fatto eh, il lavoro che faccio mi sono sempre occupato di lavoro un po' per biografia personale e eh, familiare, essere di sinistra significava occuparsi di giustizia sociale delle persone più svantaggiate e quindi anche di lavoro naturalmente eh, un po' perché mi piace e, e quindi ho dedicato e sto dedicando la mia vita al tema del lavoro perché penso che il lavoro definisca ancora l'identità sociale delle persone e, il lavoro fa parte della vita e la vita è anche il lavoro che facciamo non perché ce ne dobbiamo identificare in maniera supina, eh, ma perché è lo strumento col quale noi contribuiamo alla vita della comunità in cui viviamo io amo dire che il lavoro non è ricevere qualcosa ma dare agli altri dare il nostro sapere, il nostro entusiasmo, le nostre competenze la nostra voglia di essere testimoni e parte integrante di una comunità e allora eh, da questo nacque eh, il nome del nostro centro studi all'interno della fondazione il piacere di lavorare eh, perché io penso che lavorare possa essere un piacere eh, è difficile? Sì è impossibile? No non provarci nemmeno, non è un, un, un approccio di realismo, ma solo di resa. Eh, molto spesso, molti ostacoli si frappongono tra noi e l'affermazione della felicità interna, che è amare il lavoro che si fa. Lo disse Primo Levi, una porzione di felicità interna è data... Dal lavoro che facciamo, se lo uniamo, è un'opportunità, ma è anche un grande problema, perché non tutti ci riescono. Perché? Io è quasi una missione quella che io, non solo io naturalmente, ma tutti insieme, quelli che contribuiamo alla vita del nostro centro studi, la missione di fare emergere con parole nuove con eh, analisi al passo dei tempi le dinamiche che sottendono oggi alla nostra esperienza lavorativa quali sono i problemi e quali sono le opportunità io non credo che eh, un'attività di questo tipo contenuta anche strumenti come può essere una biblioteca è una mia opinione possa essere neutrale guardate sui problemi del lavoro la gente ci è morta se gli va bene vive sotto scorta perché nel nostro paese quando uno su queste cose ha qualcosa da dire gli danno la scorta non so se avete notato o gliela la tolgono con conseguenze che noi, che noi abbiamo vissuto purtroppo. perché il tema del lavoro ha sempre diviso e anche aspra nella società contemporanea, parlo da uomo di sinistra, ancorché con un approccio liberale, voi mi li conoscete, ha sempre diviso, è stata sempre la prima cosa che ha diviso i massimalisti e i riformisti. Perché i riformisti, alla cui categoria io voglio appartenere, diciamo, ritengono che nulla sia dato per scontato, che nessun uh, uh, dogma debba essere intoccabile e che la giustizia sociale vada interpretata ogni giorno con gli strumenti più adeguati in favore dei più deboli. Il problema è chi sono i più deboli, e qui c'è tutta una discussione. Che adesso, naturalmente, non abbiamo il tempo di fare non ti tempo e non mi permetterebbe di fare. Il grande poeta e cantautore Leonardo. Colpì quando mi fa. Sono all'asta tra l'altro le sue lettere dell'amore, al suo grande amore. Ah, sì. Bellissime, c'è un articolo su quello oggi di Consiglio, ho lasciato la mia propria repubblica lì, la lascio. Alla se volete. Non, la Dico a Filippo, se volete un esperto che... di Leonard Coin, oltre al piacere di lavorare, il piacere sì, di Leonardo. Sì. Tu recitavi, ah, eh, eh, eh, eh, Scrisse pochi anni prima di, di, di morire. Chi sono oggi gli sfruttatori e chi sono gli sfruttati? È un modo falso ed ipocrita di guardare le cose del mondo. E' questa difficoltà di analizzare con rettezza il bene e il male, lo sfruttatore e lo sfruttato, genera una sfida che secondo me va sui temi del lavoro, va giocata dai riformisti. Eh, non è facile, non è facile, ma eh, si è creata una società in particolare nel nostro paese fatta di quelli che di studio si chiamano insiders e outsiders e cioè quelli che hanno tutte le tutele e quelli che non ce l'hanno la partita si gioca molto su questo, su questo punto siccome io non credo alla neutralità della ricerca io e i miei collaboratori posso, se così, citare il professor Giuseppe Gentile che è il nostro direttore scientifico che insegna diritto del di lavoro alla LUIS la professoressa Mirella Giannini sociologa del lavoro all'Università Federico secondo i nati abbiamo detto questa deve essere la nostra identità, ricercare tutti di equilibrio nuovi per diritti più avanzati per tutti e non solo per tutti. E abbiamo pensato di ragionare per modelli, perché qualche volta vedere anche come funzionano le cose dove vanno meglio, parlo di altri paesi naturalmente, con un po' di umiltà non sarebbe male, anche se non ci siamo in questo periodo storico, non siamo molto abituati non devo dire allo studio, alla ricerca, alla comparazione fra modelli, all alla mia al ragionamento, visto che qui ognuno ogni giorno spara la cosa. Eh, ultima cosa, ovviamente io quando comincio a parlare, però so che mi devo fermare, però ultima, ultima cosa del periodo in cui viviamo. Eh, il governo recentemente ha proposto introduzione di un salario minimo per legge. L'idea in sé non è sbagliata, nel senso che ha l'obiettivo di stabilire un salario dignitoso per i lavoratori e le lavoratrici non coperte dai contratti collettivi, che con le nuove professioni sono in aumento, pensiamo solo a tutte le, le, le piattaforme digitali, rai, e non. Questa è una proposta fatta dal governo di carica, no? eh, eh, calibrando in 9 euro allora questa quantità. Allora, la proposta è buona generale 9 euro allora adesso non mi dilungo molto, è del tutto fuori dal mondo. Significa che l'analisi e la proposta: l'analisi che porta. Ad, un, ad una proposta politica anche buona ma poi la proposta si perde nell'estemporaneità non ho finito perché da Di Maio, scusate la cultura politica ce lo so pure aspettare Zingaretti ha detto no facciamo 10 ah, allora questo è il punto dolente la rincorsa senza strumenti di analisi di approfondimento e con la necessaria umiltà per diciamo così, proporre modelli e strumenti nuovi per una nuova giustizia sociale il nostro, obiettivo, il nostro obiettivo, il nome che ci siamo dati dice tutto lavorare potrebbe e forse dovrebbe essere un piacere perché è così che noi esprimiamo la nostra personalità naturalmente mi rivolgo principalmente ai giovani che qualche volta anzi, molto spesso. L'idea mi è venuta quando mia figlia ha detto io da domani vado a Milano. Non è possibile questa cosa. Non è possibile. Vado a Milano, non è che non la capisco. L'ho fatta pure andare, visto che la pago io, diciamo così. Perché che faccio qui? Che faccio qui? Il grande problema di qui. Che noi ci ritroviamo. Grazie. di assenza di competenze fondamentalmente in questo periodo che è appunto è eh, diciamo incompatibile con il motto di uno dei partiti che sta al governo che ha lanciato l'uno vale uno, se l'uno vale uno vuol dire che non esiste più la competenza, cioè che tutti possono dire tutto mentre noi sappiamo che non tutti possono dire tutto ognuno certo ci possiamo esprimere su qualunque argomento però se dobbiamo approfondire una questione è giusto che parli di quella questione che è più competente poi si può interrompire lo discutere eh, perché però, non c'è più mediazione delle organizzazioni per sociali, sociali intermedie quello dovrà però dico, la sostanza politica dovenda, dovendola ridurre a fondamentali nel momento in cui introduci nel dibattito culturale, uno vale uno, tu elimini la, la verticalizzazione del sapere che invece è uno degli elementi su cui si fonda la società la nostra società ti arrivi solo. invece con te parliamo del centro di pre-expressione e dell'utilizzo della eh, di questo nuovo linguaggio, assolutamente nuovo linguaggio nel modo in cui viene interpretato attraverso la graph novel per esempio o attraverso definizioni diverse per appunto interpretare il mondo. Grazie. grazie. Credo che si potrebbe chiedere perché effettivamente introdurre la satira politica, particolarmente la satira grafica in una com community library. In una biblioteca. Credo che la risposta a questo viene dal fatto che uno delle, dei elementi più importanti dell'identità dell europea è la capacità della nostra cultura di sempre sviluppare eh, controverse e dialettiche. Da quando il sapere esiste sotto forma scritta c'è sempre stato dibattiti tra filosofi, tra economisti, tra tutto quello che volete. E quello che è molto sorprendente è che nessuno di questi dibattiti è stato chiuso. Stiamo ancora combattendo su delle opposizioni che esistono nel pensiero, nell'economia, nel modo di vedere le cose, mai state chiuse. E questo, tra l'altro, è la base della democrazia. Perché la democrazia è un dibattito permanente dove la gente non è d'accordo, ma riesce a trovare dopo un po' di dialettica una certa sintesi. E quello che è interessante è di vedere che la satira, dall'inizio di queste dialettiche, è sempre stato presente nella cultura greca, parliamo di Aristofano, cioè dai romani possiamo vedere tutti i graffiti sui muri che erano dei graffiti di satira, eccetera. Si è perso un po' durante il Medioevo, ancora che eh, carnevali, il grotesco nelle sculture, nelle cattedrali, delle chiese e tutti questi elementi sono sempre stati anche una forma di satira, particolarmente il carnevale. Forse eh, Umberto Eco, quando ha scritto Il nome della Rosa, ha anche eh, fatto vedere come è rinascita eh, quest'idea di essere in grado di ridere di se stesso, perché, come lo sapete, eh, Dietro uh, il nome della rosa c'è la ricerca di un libro di Aristotele che definisce che cos'è il riso e la maniera di prendere in giro se stesso e gli altri. È molto interessante anche vedere che quando Luther uh, ha voluto sviluppare il protestantismo si è appoggiato tantissimo sulla satira grafica e non con i più banali disegnatori. E, era Albrecht Jurer, che faceva le vignette satiriche del Papa, eccetera, eccetera. Hans Holbein, un altro grande pittore, ha era il illustrato Erasmus. E di là si è sviluppato ancora di più eh, la, la satira grafica. E tutta la rivoluzione francese si è appoggiato sia di pro e di contro, ma anche degli inglesi, anche sulla satira politica. E si è sviluppato durante tutto l'Ottocento, lo quando si è sviluppato anche la stampa quello che è interessante anche è che nel periodo di attività politica di Giuseppe Di c'erano due grandi giornali italiani davanti e soprattutto l'asino che erano dei giornali di satira politica tra l'altro con delle vignette che forse oggi non sarebbe più possibile pubblicare perché erano troppo, troppo dure e quindi eh, questo vuol dire che la satira è un modo di creare anche un dibattito, perché mette il punto su qualcosa che fa male, quindi ovviamente provoca delle reazioni, ma anche il riso, e questa congiunzione del riso e della critica permette di andare avanti e quindi di entrare in, in argomenti importanti. E quindi, questo è esattamente uh, l'idea dietro uh, la creazione di questo centro di Expressione cioè di essere in grado di utilizzare la satira politica per essere in grado di spingere la gente a pensare e ad informarsi un altro elemento ovviamente del centro è anche la libertà di espressione perché la satira ovviamente è una critica del potere è una critica di tutti i poteri, il ricompreso le religioni e quindi provoca ovviamente delle reazioni che molto spesso vanno fino alla scena dalla censura fino all'imprigionamento e anche alla morte. E abbiamo conosciuto in questi ultimi anni tantissimi vignetisti che sono stati ammazzati o che sono ancora in prigione o fustigiati. Si sa sempre che il libro e la satira sono pericolosi e per questo che in tutti i governi, diciamo, regimi, dittatori, provano di impedire la lettura conosciamo benissimo questo magnifico libro Farah Night 4241. e quindi il libro e la satira sono i due elementi del sapere, del conoscere, della riflessione eh, della critica che sono pericolosi per tutti i poteri e quindi ovviamente è quello che dobbiamo difendere perché è il solo modo eh, di fare eh, la società di fare una società che sia in grado nella dialettica di trovare delle soluzioni un altro elemento molto importante che è dietro il nostro lavoro è il fatto che adesso sempre di più la politica è basata sui slogan e quindi si sì, proietta dei slogan che internet, internet, social network, eccetera ai quali è estremamente difficile di rispondere perché rispondere a questi slogan richiede di sviluppare un argomento basato sui fatti e questo prende tempo, prende spazio e richiede attenzione e l'attenzione non c'è più. E quindi uno dei, secondo me, il solo modo di rispondere a dei slogan è di rispondere con una vignetta satirica che mette il punto appunto sull'imbecillità dello slogan. E quindi c'è una necessità, secondo me, di utilizzare di sviluppare questi due temi che sono la libertà di espressione e la satira politica. E quindi eh, il ruolo del centro è particolarmente di provare di sviluppare questi due eh, fini. Tramite ovviamente la promozione del lavoro dei membri eh, eh, del centro, per il momento il centro ha dei membri in 55 paesi del mondo e quindi di pubblicare, di aiutare la pubblicazione a eh, sviluppare eh, conferenze, workshop, eh, formazione eccetera. Per esempio eh, abbiamo eh, dei contratti per il momento con un giornale norvegese che pubblica 20.000 coppie cartacee e ogni, ogni eh, numero pubblicano tra 3 e 5 bigliette che vengono dal centro. Abbiamo appena concluso un altro contratto con una rivista italiana eh, multireligiosa religiosa che si chiama Confronti, che ha già pubblicato alcune delle nostre vignette e che adesso pubblicherà ogni mese delle vignette. Pagina 21 eh, di Oscar eh, dedicherà anche eh, uno spazio abbastanza importante a, a questo. Ma andiamo al di, di, eh, al di là di questo. Abbiamo appena concluso un accordo con 500 eh, centri che lavorano con i vignettisti eh, in Danimarca, Olanda, Francia, Spagna e Italia per fare delle masterclass con dei giovani vignettisti per permettere di migliorare il loro stile la loro... e lavoreranno tutti insieme in una masterclass che sarà a Trento a maggio prossimo. Quindi eh, questo è il lavoro, ma anche al di là perché insistiamo anche molto sulla didattica. E quindi proviamo di organizzare dei workshop sia con gli studenti, l'abbiamo fatto l'anno scorso a Ferrara con l'Istituto LOD, sia con la formazione dei prof, l'abbiamo fatto l'anno scorso a Trento eh, con il Museo Storico e con la Fondazione di Gasperi, e organizziamo eh, a Lettore in Fabula anche dei workshop e delle masterclass. Quindi questo è un po' il lavoro che stiamo provando di fare e anche di accompagnare il festival con delle mostre e ne abbiamo fatto tre per il momento, quella sulle sfide dell'Europa, quella sulla rivoluzione e quella di, che è ancora presente qua sull'era digitale e poi ovviamente ci sarà una bellissima mostra sulla eh, terra vista dalla luna che è il tema del festival di quest'anno. Grazie. Grazie. il bellissimo festival che il modo in cui si dice al sud il festival perché mi hanno ripreso prima che ho sbagliato l'accento italiani sono complicati e allora chiudiamo questa fase con le, appena fatto cenno con la rivista della fondazione di Bagno che si chiamerà, si chiamerà nel senso che grosso modo tra un mesetto più o meno, speriamo di essere online, sarà una rivista online della rivista appunto della Fondazione di Bagno, si, si chiama Pagina 21, 21 è l'anno della morte di, di Bagno e in qualche modo, così come è stato rappresentato molto plasticamente da Terni di Sol la descrizione del centro, cioè che racchiude bene quella che ha anche Cesare, la nuova missione della Fondazione e di questo progetto cioè tenere dentro la conoscenza declinata in tutte le sue possibilità in questo caso per esempio attraverso la graphic novel o la rignetta o la satira e la rivista questa, questa rivista digitale ha l'ambizione di eh, tenere dentro tutta questa narrazione cioè fondamentalmente essere eh, proprio nello spirito con cui è nato internet fondamentalmente internet che cos'è? in tutte le sue eliminazioni, è una verticalizzazione del sapere, è un grande database, da qualunque modo voi possiate guardare Internet, qualunque utilizzo voi facciate di Internet, Internet è un, organizza è un organizzatore di contenuti fondamentalmente. Pagina 21 rispetto alla fondazione fa la stessa cosa, è un organizzatore organizza i contenuti della fondazione per poterli far fluire oltre il tempo in cui normalmente questi vengono fluiti. Ovviamente, dato che sono molto d'accordo con quello che si diceva prima, che si parlava della ricerca non è mai neutra, niente è mai neutro, e anche la rivista eh, ha una missione speciale. La prima e più importante è che pagina appunto la rivista della Fondazione di Bagno e quindi Diciamo nel suo cor la, eh, la rivista eh, si batterà e farà in modo di promuovere attraverso la cultura due grandi pilastri del socialismo, la giustizia sociale e la democrazia, cioè tutte le cose di cui, di cui ci occuperemo ce ne occuperemo da questo punto di vista, le declineremo da questo punto che tra le altre cose è anche questa è una forma che cambia, non cambia il contenuto è una forma nuova per eh, raccontare oggi si direbbe per fare uno storytelling dei valori del socialismo il secondo grande pilastro di pagina 21 è che pagina 21 deve valorizzare deve dare valore e divulgazione ai contenuti della biblioteca qualunque sia la forma che assumerà e degli archivi perché anche in questo caso la biblioteca e gli archivi fino ad oggi, o, o normalmente se tu non li tutti, li utili, puoi utilizzare soltanto se ci vai negli archivi o soltanto se ci vai nella biblioteca o soltanto se sei un esperto di archivistica. L'ambizione è quella di spiegare a un pubblico anche più vasto e quindi che non è diciamo, necessariamente preparatissimo sull'archivistica, sapere che come è fatto un archivio, come si gira in un archivio e poi un po' alla volta rendere disponibili online anche pezzi di questo archivio, prima si parlava per esempio la rivista, la, la biblioteca c'è cioè il primo numero del, dell'Avanti, per esempio eh, sarebbe, è bello che eh, puoi consultare questo primo numero non soltanto se direi che è conversato meglio, ma se puoi farlo anche attraverso diciamo, il web. E quindi questi, diciamo, queste le prime due gambe di, di, diciamo, di questa. Della rivista sono tutte interne alla Fondazione, non fanno altro che prendere quello che è stato la Fondazione fino adesso e portarla a una divulgazione più universale. Il terzo, invece, che dal mio punto di vista e dal punto di vista poi vi dirò, delle persone che mi accompagnano, delle persone che più direttamente mi accompagnano in questo lavoro perché invece poi chi ci accompagnerà in questo lavoro sono un po' tutti i collaboratori della Fondazione e delle attività che la Fondazione esplica e anche di altre persone invece l'impresa più ardua è la terza cioè in qualche modo fare della rivista eh, diciamo mettere in pratica tutte le cose contenute nel progetto Irenai della memoria cioè diventare un, in questo caso davvero un'officina delle idee eh, in cui elaborare pensieri, elaborare strategie, eh, trasformare la cultura che normalmente è eh, a beneficio solo di chi sa di più renderla in, in termini pasoliniani autent autenticamente popolare, cioè renderla comprensibile a tanti, a molti e eh, avere anche la possibilità e l'ambizione di raccontare la contemporaneità, che è, se voi ci pensate, il, la filosofia dei Granai del Sapere. C'è questo progetto che il Presidente ricordava, che è arrivato, credo, quinto, in una graduatoria molto importante, dal mio punto di vista, che l'ho letto a posteriori, il progetto, è arrivato quinto perché, si è, secondo me, ha dentro di sé questa grande ambizione, quella di comprendere, leggere e trasferire la contemporaneità attraverso una molteplicità di linguaggi, però tenendo fede a quella che è eh, quella linea di demarcazione al di sotto della quale non bisogna scendere. Dicevamo va benissimo il dibattito, va benissimo la discussione, però ci sono alcune cose che, diciamo, alle quali dobbiamo stare attenti. Prima c'era l'uno vale uno. Ecco, sulla rivista non ci sarà l'uno vale uno. Se uno è uno storico scriverà di storia, se uno è esperto di calcio scriverà di calcio, se uno è esperto di poesia scriverà di poesia. No? è giusto che ognuno faccia diciamo, il suo lavoro, esplichi il suo lavoro e sia in grado di trasferire le cose che è in grado di trasferire. E ovviamente, come potete immaginare, non abbiamo a disposizione diciamo, cifre importanti per costruire questa cosa, perché tutte le attività hanno una dimensione economica e quindi immetteremo molta della nostra attitudine a lavorare, con la fondazione come abbiamo fatto fino a questo momento, cioè quindi grande passione, grande applicazione e, e soprattutto la volontà di dedicare diciamo, le nostre energie mentali e intellettuali a questa a quest operazione. Dicevo, i collaboratori sono tanti, eh, sono tutti quelli che collaborano con la fondazione, letto in Paolo, eh, però c'è un numero un po' più ristretto, più operativo, perché io... Diciamo ringrazio anche pubblicamente qui perché già stanno facendo, stiamo facendo un lavoro molto importante e che sono Anna Maria Minunno, Mattia Ramundi, eh, Simone Boccuzzi e Vittorio Biondo e Vittorio. Il Bruno. Io sono invece lo a Ramane, sono il direttore responsabile di questa impresa eh, perché poi un direttore responsabile ci deve essere sia dal punto di vista di legge sia perché ci vuole uno che mette il punto capo, altrimenti non si fa mai niente, però, francamente, anche quando ne discutevamo con il presidente e con Filippo, ho sempre pensato e sono fortemente convinto che questa è un'impresa eh, che, o è collettiva o non è, cioè, o è un'impresa in cui tutti crediamo che debba essere eh, diciamo, un elemento di comunicazione non per l'eccellenza, ma diciamo, privilegiato perché eh, opera su web e noi sappiamo che facciamo tutto su web, o sarà. e quindi un po' è anche in capo a me, chi ha la responsabilità deve essere in grado di essere giudicato per quello cioè io mi auguro di essere intanto all'altezza ma soprattutto di essere in grado di coinvolgere emotivamente le persone che sono amiche della Fondazione a prestare gratuitamente il loro contributo a questa rivista perché questo è l'altro aspetto importante, eh, per cui questa rivista nel momento in cui prenderà la luce eh, ecco, io vi auguro che sia in grado di raccontare le tante cose che facciamo. Quindi, eh, la valenza culturale di questa fondazione di questa rivista è la fondazione, cioè i contenuti della rivista sono la fondazione. E io spero che, grazie anche diciamo, partendo da voi, dal pubblico presente qui possa avere anche una divulgazione. Ah, ecco, mi ricorda giustamente, eh, mi ricorda giustamente Thierry Bissol che questo supplemento cartaceo da quando noi andremo online con la rivista, eh, avrà appunto anche un supplemento cartaceo eh, eh, internazionale per parlare sul ponte del Titanic. Quindi ragazzi si balla, bisogna che stare, diciamo, dico ai vittori, vedo solo il bruno e il biondo il lore, a 9, a ex stati vicini, con una scheda a voto in mezzo. Allora io vi ringrazio per l'attenzione, spero di non avervi aggagliato nella parte finale e ci spostiamo sempre qui, sempre qui a seguire, adesso abbiamo, e l'abbiamo già visto prima, Leonardo Partisano e Massimo Veneziani. Grazie e buon proseguimento.